In questa direzione, quanto sia decisiva la contemplazione del Dio bambino, lo hanno capito bene i santi, come Santa Teresina e San Francesco d'Assisi, nostri santi modelli di vita. Santa Teresina, ad esempio, era innamorata degli abbassamenti di Nostro Signore. Sulle immagini natalizie e dalle dipinte scriveva questa frase di San Bernardo «Gesù, chi ti ha fatto così piccolo? L'amore!» E ancora diceva se noi potessimo stringere tra le braccia il bambino di Betlemme, come ci sarebbe più facile comprendere Dio, il suo amore e la sua volontà nei nostri riguardi? Le fonti francescane ci dicono invece che San Francesco, in quella notte di Natale, dove diede vita al presepe a Greccio, infervorato d'immensa amore, chiamava Gesù il bambino di Betlemme. E quel nome Betlemme lo pronunciava come il belato di una pecorella, riempiendosi la bocca di voce e ancor più di tenero affetto, per la grazia che agiva per mezzo del santo servo Francesco, il fanciullo Gesù, fu risuscitato nei cuori di molti che l'avevano dimenticato. Ecco miei cari, contemplare l'amore di Dio scalda e illumina il cuore, aiutandoci anche a riconciliarci con la nostra debolezza. Dio non ha avuto paura di entrare in una stalla, di stare in una mangiatoia, così egli non ha paura di entrare nelle nostre vite risolte, contorte, piagate, magari maleodoranti, per scelte tutt'altro che edificanti. No, lui vuol trovare dimora proprio lì, nel nostro cuore, nel tuo cuore. Cara sorella, caro fratello, se come a Betlemme il buio della notte ti circonda, se avverti il tanfo i tuoi peccati, se sei stanco della paglia delle tante inutilità di cui ti sei riempito, se avverti intorno a te una fredda indifferenza, se ti senti sbagliato, inadeguato, se le ferite che porti dentro ti gridano non vali niente, non sarai mai veramente amato, sappi che oggi Dio risponde e ti dice ti amo così come sei, la tua piccolezza non mi spaventa, le tue fragilità non mi inquietano, mi sono fatto piccolo per te, per essere il tuo Dio sono diventato tuo fratello, fratello amato, sorella amata, non avere paura di me, ma ritrova in me la tua grandezza, ti sono vicino, e solo questo ti chiedo, fidati di me e aprimi il cuore, così ci ha ricordato il Papa, e dopo aver contemplato la piccolezza, il secondo passo è accogliere la piccolezza. Dio si fa piccolo, ancora oggi si fa piccolo, soprattutto nei sacramenti, specie nell'Eucaristia. Dio ci viene incontro nei piccoli, ma ieri come oggi viene spesso rifiutato l'amore è poco amato. Ecco l'aspetto drammatico del Natale. Dio nasce fuori dai palazzi dei potenti, perché non trova spazio nei cuori autosufficienti. Luca ci dice che per la santa famiglia non c'era posto nelle case dei parenti. Le sofferenze e i bisogni degli altri, specie dei poveri e dei sofferenti, non trovano spazio nei cuori egoisti e gaudenti. Maria lo diede alla luce, lo volse in fasce e lo depose in una mangiatoia prefigurata e profetizzata la sua morte, dove Gesù sarà avvolto nelle bende e deposto nel sepolcro. Dalla mangiatoia alla croce, tutta la sua vita è un continuo atto d'amore. Egli, pane di vita, viene deposto nella mangiatoia, offrendosi a noi come cibo, come nutrimento per la nostra anima. Egli si fa piccolo per farci grandi. Vedete, come ci ha ricordato il Papa, anche noi possiamo non capire la via della piccolezza che egli ha scelto. Gesù si fa piccolo agli occhi del mondo e noi continuiamo a ricercare la grandezza secondo il mondo, magari persino in nome suo, cercando arrampicate sociali e perché no ecclesiali. Dio si abbassa e noi vogliamo salire sul piedistallo. Gesù nasce per servire e noi vogliamo farci servire. Dio sceglie l'umiltà, noi cerchiamo visibilità. Dio non ricerca forza e potere. Domanda, tenerezza e piccolezza interiore. Infine, miei cari, il terzo passo è farci piccoli. Come farlo concretamente? Lasciamoci insegnare tre cose dai pastori. Primo, i pastori riconoscono il Cristo in un bambino povero. Farci piccoli vuol dire riconoscere e servire Cristo negli altri, specie nei sofferenti e nei poveri, che sono i prediletti di Gesù, i più simili a Lui, nato povero. Significa riscoprire la tenerezza verso tutti, specie verso i bambini, verso gli anziani. Il mondo ha tanto bisogno di tenerezza. Per questo Natale un unico timore ci assalga, ferire l'amore di Dio disprezzandolo nei piccoli e nei poveri, con la nostra indifferenza e i nostri sprechi. Secondo, i pastori se ne vanno lodando il Signore pieni di gratitudine. Farci piccoli significa riscoprire il valore delle piccole cose di ogni giorno, coltivando la gratitudine. Bando musi lunghi, tutto è grazia, la nostra vita è piena di grazia, di tante cose belle, riscopriamole. San Paolo dice in ogni cosa rendete grazie e siate lieti. La vita quotidiana è fatta di piccole cose, spesso ripetute. Cosa le riempie di senso? Madre Teresa diceva non importa quanto facciamo, ma l'amore che mettiamo in quel che facciamo. Farci piccoli significa fare le cose piccole con amore grande, vivere il nostro ordinario in modo straordinario facendo di ogni cosa un'occasione per amare Dio e gli altri. Terzo, i pastori vivono tutto questo perché accolgono con semplicità l'annuncio dell'angelo. Ecco, farsi piccoli significa fidarsi con semplicità del Signore, lasciandoci condurre dalla Sua parola, dalla Chiesa, dalle emozioni dello Spirito Santo. Farsi piccoli vuol dire rinunciare ad avere tutto sotto controllo. Dice il Salmo 131, Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Perciò, come diceva Santa Teresina, per essere piccoli occorre riconoscere il proprio nulla, aspettare tutto dal buon Dio come un bambino aspetta tutto da suo padre e non inquietarsi per le proprie debolezze. Significa liberarsi da tutte le incrostazioni e da ciò che ci rende meno spontanei, più calcolatori e più egoisti. Solo lo sguardo puro di un bambino può intuire che sulla terra, nonostante ogni oscurità, c'è sempre un po' di luce che scende dal cielo ciò basta per poter sperare contro ogni possibile delusione. Cari fratelli, care sorelle, per questo Natale riscopriamo la via della piccolezza, via che Dio ha scelto per venire a noi, via che Dio ha scelto per condurci a Lui. Che il Buon Dio vi benedica, pace e bene a tutti!